Ragazzi eccoci nella seconda parte della puntata Oggi abbiamo un unboxing super speciale Sì io ho già visto qualcosa di fantastico E hai visto davvero bene perché qui oggi abbiamo il super pasqualone Wow, wow! Però non possiamo svelarvi tutto quello che c'è dentro È vero Sì sarebbe un fantastico regalo per Pasqua Allora vediamo un po' cosa c'è dentro Dai apriamolo ah. Prendo io Eccolo qui Tienilo. Al suo interno potete trovare cinque sorprese Cinque sorprese super wow Ma ne posso aprirmi una? Va, Va bene, bene, soltanto, soltanto una, una. Sì. Vediamo un po' Io che cosa faccio. trovi No. Ah, ma, ma, ma questo qui è, è, è quello che, che sta sempre in chili e li posso tirare i pugni Sì, così puoi sfogarti quando vuoi Ma che bello Bellissimo Ma, ma, edo come lo gonfiamo per giocarci? Tranquilli, ci penso io. Super, Super wow! wow! Posso giocarci? Sì, sì certo. certo! Vai, scappina la tua forza, Bravo! Più così. forte, più, più forte, forte! Più forte! Ok, aspetta, Vai. meno forte! <ride> un calcio, un calcio! Ok, bravissimo! Sai Giada, stavo pensando agli ultimi episodi dei Gormiti. A te quale è piaciuto di più? Come ti ho raccontato l'altra volta, uh -huh. mi è piaciuto tantissimo quando l'Orboidus finalmente è stato sconfitto! Sì, anche se quel piccolo frammento viola secondo me non porta tante belle novità. È vero. E, e sai anche cosa mi è piaciuto? No. Quando, quando, quando Koga è arrivato per la prima volta. Non ho capito assolutamente niente. Parla bene perché sennò non capiamo. Quando Koga è arrivato per la prima volta. Ma Giada... Ma Titano si ingelosisce così! Ma no, ma figurati. Eh, Passami un po' Kratus. A me piace tanto Kratus. Quando nell'episodio sai che lui, per rafforzare la sua energia, assorbe dalla natura dalle piante per diventare sempre più forte e poi sai cosa lui ha questo sorriso stampato sulla faccia che un po' mi inquieta è un pochino però dall'altra parte ammetto che è un Darkan davvero molto forte eh sì hai ragione ma ragazzi se volete continuare a vedere i cartoni animati mm -hmm. potete trovarli su Rayoyoh, Ray Gulp Giusto. e da ora in poi anche su, su Netflix. Netflix ok Adesso che Johnny e Giada sono in pausa posso finalmente giocare. Prendo. Koga! E. Kratos! Chi vincerà? Scudo ardente! Flagello scuro! L'hai voluto tu! Ruba vita! Adesso sono più potente! Sì, come no! Fiamme selvagge! Flagello scuro! ora è arrivato il momento del disegno, disegno gornitico ma prima vogliamo ricordarvi di mandare i vostri disegni a info Vi mi basterà semplicemente fare una foto e mandarcela poi penseremo noi a stamparla giusto e questa volta vi chiediamo di disegnare koga e mi raccomando non dimenticatevi il suo super scudo ora vi facciamo vedere i disegni che abbiamo selezionato per voi di cryptus allora io inizierei allora, con quello del piccolo edoardo ovviamente che ci ha regalato un cryptus a matita e a Pennarello, giusto? Hai fatto un mix Bellissima. davvero bello. Sei stato davvero bravo. Bravissimo. Adesso continuiamo. E Abbiamo bellissimo. questa versione di Cryptus fatto da eh, Jacopo Cerqua, che secondo me <ride> è dentro una bolla di sapone. Ma no, no è un portale! Eh, è un portale. Eh, beh, e siamo... questi qua sono i Dark. Vedi, ah. mi ha capito tutto. Giusto, questi sono i Darkan. E c'è anche scritto Ciao, sono Jacopo, ho sette anni e mezzo e abito a Chieti. Vi mando il mio disegno di Cryptus. Volevo dirvi che siete magnifici, grazie, grazie, grazie mille. Grazie ci sono due domande. Esatto, quando andrà in onda l'episodio 27 dei Gormiti? Andrà in onda dopo l'estate. E perché nell'Elaster c'è ancora un frammento viola? Secondo te? Vediamo. Secondo te? Perché Voidus tornerà. Giusto, sono d'accordo. Vedremo, vedremo. Poi il prossimo fatto da Ida e Maurizio Pusso ci regala questa versione molto simpatica di Cryptus, che tra l'altro sorride Sembra anche buono, diciamo, sì, è del sorriso. È, è molto bello, mi piace, è stato veramente bravo. Penso sia fatto a pennarello, no? Giusto? Sì, penso di sì. Sì, sì. anche secondo me perché qua c'è un po' di matita. Giusto. Mm. Ci scrive: Ciao, grazie, vi seguo sempre. Forte Johnny e Giada, sei bellissima anche perché ti emozioni quando si parla di vita. Grazie! Vedi basta. che qualcuno mi capisce. Quindi. Ma tutti, titano, diglielo, basta. Basta, no. Basta. Siamo no. oh, avanti. Beh, bellissimo! Wow. Questa versione è di, di Titano, sempre Titano c'è in testa di Cryptus. È, è davvero molto è speciale, mi piace un sacco. È davvero bello. Cosa è molto Ha ah, uno Sperse. sguardo spietato. nel... Sguardo spi sì. Sembra cattivissimo. No. Vai, cosa ci scrive Amin? Ciao, sono Amin e guardo sempre i vostri video del Gormiti Show e siete fantastici, grazie davvero! Grazie mille. Vorrei tanto essere invitato nel vostro studio gormitico, spero che vi piaccia il mio Cryptus! Bene. Ciao, alla prossima! Le sorprese non finiscono mai, come Vedremo, è qui il nostro magari. piccolo amico Edoardo, può essere che potrai venire anche tu! Vai Siamo col avanti. prossimo! Bello! Oh, qua abbiamo anche una letterina scritta una lettera, a mano! C'è una letterina per noi, allora intanto è fatto da Isabella. Facciamo, iniziamo a far vedere il disegno più la letterina Col fumetto vi sconfiggeremo Vi sconfiggeremo, bellissimo Allora, ciao a tutti, vi mando il disegno fatto da mio figlio per voi Quindi è la mamma che, che ci scrive Spero che lo facciate vedere nella prossima puntata Ne sarebbe tanto felice, lui si chiama Michele e ha 7 anni Il suo fratellino Raffi è, ne ha 5 Ah quindi, scusate, non è Isabella, Isabella è la mamma Ce l'ha regalato Michele con il suo fratellino Raffi e che salutiamo? Ce la salutiamo ovviamente! Di 5 anni! Di 5 anni, <ride> giustamente! Andiamo avanti! Gabriele Ottavi ci regala questa versione a matita di Cryptus. Come ha colorato bene! Bellissimo! Cosa c'è scritto? Sumature. Ciao Johnny e Giada, mi chiamo Gabriele e ho quasi 5 anni. Nella puntata 8 avete fatto vedere il mio disegno. Eh, avete fatto vedere i disegni di mio fratello, mio fratello, scusate, Valerio? E ora anche io vi mando un disegno di Cryptus che ho fatto insieme al mio papà. I vostri video ci piacciono molto, saluti. Grazie, grazie, grazie davvero io, ed è bellissimo che le fate insieme a me. Io al lo papà. ripeterò sempre: è troppo bello vedere i bambini che disegnano con i genitori e fanno un sacco di cose creative. Grazie. Ultimo disegno. Ultimo. Questa versione è oh. molto simpatica, mi piace davvero un sacco. Sì, anche sì. Esatto. Fatta da Massimo Fiorio e adesso lui ci racconta cosa ha disegnato. Prego. Allora. Questa versione sì. è una, una versione... Allora, intanto c'è un fumetto dell... e c'è Criptus che tiene una testa, giusto? Che sembra la sua, che... Eh, sì, sì, giusto, sua. giusto. Che um, sembra um, è uno una spettacolo. Citazione, una citazione. Di Shakespeare, dell'Amleto. Perché qua c'è scritto in inglese, ma in italiano sarebbe gormita o non gormita gormita, questa è la domanda questo è il dilemma, oh, questa, è questa è la domanda, domanda. giustissimo sei stato bravissimo, Davvero grazie, bello. grazie grazie. ma adesso è arrivato il momento di annunciare il fortunato vincitore del giveaway siete vai, pronti? vai, vai, sì? vai The winner is... e il vincitore è oh! Davide Maci ti invitiamo a scrivere a info-giochipreziosi.it per avere tutte le informazioni necessarie mm -hmm. per ricevere il tuo super premio ma siete stati attenti alla parte 1 e alla parte 2 di questo episodio perché vi ricordo che a fine video trovate la domanda al quiz finale mi raccomando rispondete in modo corretto così potrete ricevere il fantastico gormitico giveaway di oggi però mi raccomando riguardate anche la parte 1 perché la risposta potrebbe essere anche lì ma adesso ragazzi è arrivato il momento ai saluti giusto di salutare vai salutiamo allora salutiamo Michela Antonazzo poi Daniele Spizzirri Gianmaria Cossu Cossu Tommaso Falco Gli amici pretesi Eh, quella è un, è un po' difficile Gibana. Gibania 69 Gibania 69 Carmine Domenico E Peppe Ciao! Ciao Ora è arrivato il momento di rispondere alle vostre domande Giusto, vai, inizia con la prima Vai, allora Luigi Zanni ci chiede è una teoria, eh? Comunque io ho una domanda. Nell'ultimo episodio alla fine Riff dice ad Aoki, A Aoki, stavamo pensando, per caso ti piacerebbe venire con noi? E Aoki dice di sì. Sì, per sì, certo, ma, ma dove andrà? Cioè, ci stiamo dimenticando che Riff, il corero del trek, vivono in quattro regni diversi. Secondo me comunque Riff e Aoki provano qualcosa. Ma secondo me sono semplicemente dei grandissimi amici. Sì. Cioè, sì, loro sì, vivono in quattro regni diversi. Però magari si Vabbè, trovano ma, per giocare. Sì, sì. Ma può, sì, può anche sì, essere, che Oki, un ma può essere che Aoki possa provare qualcosa per qualcuno di loro. Eh? Chi lo no? sa, so, ci vedremo. Cosa ci si innamora vero. anche nell'isola di Gorm, perché no? Andiamo avanti. Prossima domanda. Vai, Paolo Serena. Sì, non c'è possibilità di avere tramite spedizione i gormiti della Wave 1 mm -hmm. o anche 2? Ho notato che in, in, un gruppo, in ogni gruppo Facebook di scambio mancano sempre Vulcan, Icor. Carion, Wave 1, Piron, Avok, Trition Oro, Wave 2. Naturalmente quattro di questi, due per serie, mancano anche a me. Ok, ok. Allora, allora. I, i personaggi indicati sono quelli più rari, quindi proprio a livello di, di assortimento. Fortunato chi li li ha. Sì, no? sì davvero. La da Giochi Preziosi non prevede un canale di, di spedizione dei personaggi mancanti. No. Mm. La prossima domanda è leggi tutti, ma. Vale? Ah tra l'altro ce la chiede Chris.. Chrisy Con 2S. Quali della prima edizione sono reperibili in qualche modo o torneranno disponibili prossimamente? No, ormai so siamo passati alla, alla seconda wave. È vero, Quindi, alla wave 2. nulla, niente. Ora eh, per chiudere il discorso delle, delle risposte a vostre domande. Nello scorso episodio abbiamo chiesto a tutti voi perché nell'Elestar era rimasto l'elemento viola, no? Ci cioè avete Cristallo. risposto in, in tantissimi, tantissimi. tantissimi. Noi, tanto Tantissime. che... sono nate tre teorie. Esatto, abbiamo eh. diviso queste risposte in tre teorie. Allora, prima teoria. Vai. L'Orvoidus non è stato sconfitto e tornerà. Può mm, essere. Possibile. Seconda teoria. Arriverà un nuovo gormita o un nuovo Popora. Perché ah. no, perché no, perché no. Terza teoria e ultima, il frammento viola è legato da Oki. Quindi dice che e Oki può essere cattiva. Chi lo sa! Ah, in effetti è viola lei. Eh, no. non ci ho mai pensato a questa Vero. cosa. Non lo so. E per Però anzi, è tipo una, una specie di gambe in testa con un cristallo viola. No, no, me, queste cose mi fanno un po' paura, <ride> basta. Non lo so Dovremmo se. Dovremmo solo Oki guardare è le puntate. No, io che sono viola. No, basta, basta, <ride> che magari è cattiva veramente. Non Dovremmo lo so. solo guardare le puntate a scoprirlo. Non lo sappiamo, lo scopriremo. Ragazzi siamo arrivati alla fine della puntata Grazie Edo per essere stato con noi Ti sei divertito? Sì moltissimo è stata un'esperienza fantastica e la vorrei rifare Oh che bello. che bello E noi ti ospiteremo ancora poi volevamo ricordarvi di continuare a seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram e soprattutto di iscrivervi al nostro canale ufficiale di YouTube. Esatto, e se vi è piaciuto il video, cosa devono fare i nostri amici, Edo? Mettere un sacco di like! Giusto, condividere il video e mettere tantissimi commenti qui sotto! Ci vediamo alla prossima puntata! Un saluto da Johnny, Edoardo e Giada! Ciao! Ciao!